Cari amici, rieccomi, rieccoci qui. Allora, una specifica per quanto riguarda l'immagine di video copertina. Diciamo che ho cercato una, come si dice, dei top campionati europei, almeno delle prime righe, ma... Non mi piacevano molto per diversi aspetti. Quindi ho dovuto mettere, come dire, la famosa nostra triga di serie A, serie B e serie C. Oltre a questo, un altro piccolo preambolo che volevo tranquillizzare, diciamo, tutti i miei conoscenti, riguardo un po' a una fase particolare dovuta purtroppo a queste calure del periodo non tanto amato da me, penso anche da tanti, al soleone di luglio e camma fa comunque sono in ripresa è ovvio che devo cercare di stancarmi di meno e quindi Vediamo però l'obiettivo di questo videoclip, nuovo videoclip del mio canale YouTube, Nicola della Lucia. Allora, penso che un po' tutti siamo, abbiamo fame, proprio tanta fame, di ricominciare a guardare i nostri campionati ma voglio dire anche i top campionati io vi parlo essendo un abbonato qui a casa con dei codi e quindi avendo la possibilità di vedere è anche che uno non si guarda tutte e tutte le partite ma un paio se le guarda diciamo a settimana la serie A di Sky 3 su 10, 5 esclusiva tra Sky e Dazon, tutta la serie B, non so se hanno rinnovato l'offerta anche per quanto riguarda la serie C, me lo auguro, eh, poi la Bundesliga, la Ligan, la Premier League ovviamente su Sky abbiamo anche, anche le altre offerte sportive come la Formula 1, la MotoGP, il tennis a proposto di questo Forza Berrettini quest'oggi impegnato a Gestad in Svizzera e anche Forza Musetti impegnato nella semifinale anche lui a D'Amburgo allora stavo dicendo dal calcio mercato che noi tifosi appassio appassionati leggiamo giorno dopo giorno delle varie squadre di Serie A e altro penso, come ho detto poco fa anche ad un mio amico telefonicamente che se anche avremo dei campionati un po' spasati perché ci saranno tra i vari campionati le soste eh, tra periodi festivi diciamo e soprattutto per il mondiale che per noi aia aia è un, camp è un super campanello d'allarme non partecipare per la seconda volta di fila Insomma, bisogna rivedere un po' il calcio italiano comunque dal mercato che si sta sviluppando non per niente abbiamo un Monza scatenato sul, sul mercato come ne ho promossa e la dichiarazione di Galliani e di Berlusconi come vogliono raggiungere il decimo posto secondo me e la loro portata Certo, io sono un tifoso milanista e ve la devo dire tutta che sono abbastanza irritato da, questi, pre, da questo prende e lascia, prende e lascia, mi riferisco a Decatler dove tu puoi anche trattare sì per un mese ma mi auguro vivamente che si arrivi ad una fumata bianca e non grigia, perché o nera, come si dice, perché sarebbe un vero peccato, anche perché se ci teniamo conto di noi tifosi milanisti, insomma, abbiamo perso freni che sia, bisogna rimpiazzare, bisogna rimpiazzare Decathlon, certo io seguo, va bene, Sì, su diretta, flash score, risultati di tanti campionati ma ovviamente un altro conto è guardare le partite e non giocando questo ragazzo la Supercoppa del Baggio e poi... Penso che, non so se giocheranno la prima di campionato dal Baggio in questo fine settimana, non lo so. Ma mi auguro che questo ragazzo De Cato venga preso. Comunque, a parte di questo, i ritorni di Pogba, l'arrivo di Di Maria per quanto riguarda la Juve, il ritorno della Lula per l'Inter, l'Autaro. Lukaku. quindi secondo me come stavo dicendo prima nonostante tutto avremo dei campionati interessanti, intriganti, entusiasmanti avvincenti ed affascinanti perché eh, alla fine si sa che No, le sorprese ci sono sempre, non finiscono mai, ci saranno sempre. E quindi attendiamoci una Serie A per non parlare, anzi, è per parlare ovviamente anche al campionato che ha detto di Serie B, dove ci aspetta una stagione incredibile con Calla, Genova, Palermo, Bari, insomma. Sarà una stagione straordinaria, ovviamente io ve ne terrò ce ne terremo quando qui sul canale, sui social Siamo in un periodo, ho detto, molto caldo quindi magari sono meno attivo qualche volta posso qualcosa e che dire, sta per arrivare, la nuova stagione sta per arrivare, il tutto inizierà come sappiamo attraverso la Ligan, la Bundesliga, la Premier League, non vedo l'ora di guardarmi le prime partite su Sky e voglio concludere il video facendo una piccola menzione. Non, diciamo sì, io sono tifoso milanista, ma se non ricordo male da come vidi la programmazione Sky da Zone delle prime 5 giornate, magari mi aspettavo una co-esclusiva Sky da Zone per quanto riguarda il Milan, non dico alla prima, ma... Eh, non dico magari la seconda ma la terza giornata invece se non vado a rado sarà trasmesso credo alla quarta o la quinta giornata in go esclusiva comunque vabbè sono scelte aziendali noi ci vediamo per i prossimi video magari in questo periodo non sono molto come si dice, effervescente, frizzante come conoscete eh? il caldo purtroppo fa la sua cattiva parte bene, non per oggi io dico forza Barrettini, forza eh, Musetti e dico forza Ferrari perché non dimentichiamoci che ci sono oggi le qualifiche del Gran Premio delle Castellet in Francia forza Ferrari anche se Sainz molto probabilmente in gara partirà dal fondo della griglia speriamo Leclerc continui con questa fase positiva noi ci rivediamo sui nostri canali e quindi buon fine settimana a tutti, ciao!